buongiorno, allora vediamo come visualizzare un'immagine su un atlante in funzione a per esempio a un numero di pagina ben precisa, allora io ho preso eh, dall'istat le regioni italiane sono, sono semplicemente categorizzate ho realizzato molto rapidamente un, eh, un atlante, questo è l'atlante. atlante qua si vedono, vedete qua si vedono le varie regioni qua c'è la, la panoramica e qua c'è il nome ora io qua aggiungo un'immagine qualsiasi quindi vado su questo bottone aggiungi immagine e la metto qua questa immagine qua vedete dalle proprietà io la posso inserire tramite questo percorso qua ok quindi io da qua posso inserire se volessi questa immagine e rimanesse sempre allora io qua devo mettere il percorso e quindi lo posso andare a cercare tramite questi bottoni oppure direttamente potrei fare se vado su qua su su queste immagini qua non so prendo questa immagine qua la trascino qua e ho già l'immagine messa qua fatemi cancellare quella di prima che è questa ok quindi come vedete questa immagine qua eh, la ritrovate mh, qua, questo percorso qua ok? quindi se la volessi sempre qui quindi vedete, se cambio ce l'ho sempre però io questa immagine qua che, dove il percorso è questo questo lo copio copia io, mh, fatemi aggiustare qua zoom, ecco qua se io questa immagine la volessi solamente per alcune mh, delle regioni italiane non per tutte per esempio, io voglio vedere questa immagine solo se la pagina è, è relativa alla Sicilia, per esempio. Per tutte le altre regioni questa non la voglio vedere. Allora, come faccio? Naturalmente questa la inserisco, per esempio, con tramite drag and drop, come ho fatto poco fa. Poi, poi vado qua e vado ad agire su questo bottoncino che è la sovrascrittura definita dei dati, modifica e qua scrivo una semplice condizione se a capo, allora se, se che cosa, se è il nome della pagina o il numero della pagina, in questo caso è il nome, perché io ho costruito l'Atlante eh, digitando il nome, anzi lo faccio vedere qua, vedete qua, io ho messo la denominazione come nome pagina, quindi vado qua, ritorno qua, da qua, modifica, quindi ritornando qua scrivo se, a capo, Vado a prendere la variabile che tiene conto del, del nome della pagina. La variabile, se trovo qua sulle variabili, si chiama questa, vedete, Atlas Page Name. Doppio clic e l'aggiungo. Ora, se questa variabile è uguale, quale pagina abbiamo detto? La Sicilia, quindi qua scrivo Sicilia. Ok? Se Atlas Page Name è uguale Sicilia, se è vero, allora fai vedere quel percorso questo qua siccome io poco fa l'ho copiato. Eh, ora lo incollo perché non me lo fa vedere c'è qualcosa che non mi funziona per adesso. Caspiterina, non me lo incolla. Ecco qua, l'ha incollato. Quindi C è questo percorso qua ok? qua un attimino lo allargo e allora quindi se ataspaciname uguale a sicilia allora fa vedere questo percorso cioè questa immagine virgola altrimenti mettete nulla non voglio vedere nulla ok ok sicilia e la vedo se mi sposto vedete non si vede più sarge però naturalmente cosa accade QGIS siccome qua ho messo che nel caso uh, falso, mi fa vedere null, QGIS in automatico eh, lo interpreta come se non trovasse l'immagine, non trovando l'immagine mette una X, per non far vedere questa X allora cosa facciamo? Copiamo la stessa copia, lo stesso funzione, andiamo qua su visualizza e lo andiamo Andiamo, entriamo qua dentro nell'opacità, vedete qua se io porto l'opacità 0 non vedo più neanche la X, quindi praticamente qua lo devo, gli devo dire praticamente, che se la pagina è uguale, è diversa dalla Sicilia, renti come opacità 0, e quindi vado qua e gli scrivo modifica, tra qua incollo l'espressione e qua metto io un punto esclamativo che significa che sta negando, quindi se atlas page name è diverso da Sicilia, quindi se è diverso quindi se, se è diverso eh, da Sicilia eh, poni l'opacità eh, a 0 altrimenti 100, in tutti gli altri casi può a 100 ok, vedete? Piemonte, non vedo nulla Scorro, scorro, appena arrivo a Sicilia, 10, 11, 12, 13, andiamo a 19. 19 Sicilia, si vede, mi sposto e non si vede più. Semplice, no? Ciao.